buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono Orso. siamo all'inizio di agosto le zucchine ormai hanno raggiunto più o meno la loro vita utile nel senso che tra eh, oidio come avete visto in altri video e il calore intenso di queste settimane abbiamo avuto anche 35 gradi loro si sono fermate e quindi se le vogliamo portare avanti ancora per qualche settimana c'è da fare qualche operazione Allora adesso vi faccio vedere, innanzitutto con lo idio ho risolto abbastanza con quei tre prodotti, sono molto contento perché erano messe veramente peggio di come le vedete adesso, non ho toccato nulla, non le ho pulite perché volevo farlo qui insieme a voi, le foglie più colpite ovviamente le toglierò, però ho arrestato, ho rallentato moltissimo la diffusione del, del fungo, guardate qua, sono ancora colpite ovviamente ma molto meno di come lo erano all'inizio. E nel frattempo sono cresciute alcune foglie nuove su alcune piante. Qualche frutto sta venendo fuori, qualche zucchina molto bella, non è colpita. Ecco, ad esempio qui vedete, questa è molto colpita, devo toglierla, ma qui c'avevo un'infestazione, un po' risolto, quindi sono, per adesso sono contento, devo fare il terzo trattamento, ma attendevo che si asciugassero perché ieri l'altro ieri ha piovuto. Questa vedete molto brutta, molto colpita e qui ce n'è una che si è ripresa molto bene allora adesso cosa facciamo le operazioni da fare sono sostanzialmente tre. ho messo intanto un telo ombreggiante perché non tanto per il mattino ma nel pomeriggio che picchia di più loro godono di un po di ombra e gli fa bene adesso gli do una pulita su alcune piante tolgo le foglie più colpite dopodiché do loro una dose di stallatico pellettato eh, liquido allora 10 giorni fa circa tramite fertilizzazione, non so se è uscito già il video gli ho dato una dose di stallatico pellettato adesso gliene do ancora un po' però questa volta lo do direttamente con il mezzo litro a pianta e vediamo se riusciamo a farle vivere ancora per qualche settimana se riuscissi a farle produrre non tutte ma una buona parte almeno fino a settembre sono contento perché riusciamo ad avere qualche zucchina in più tenete conto che gli altri anni qui in zona da me metà agosto, fine agosto si toglieva tutto ora è finito tutto allora cominciamo con la pulizia, prima cosa da fare, voi non la vedete ma la fiamma c'è che sta quasi finendo, pulisco e disinfetto le forbici e questo lo farò dopo il taglio di ogni singola pianta, devo cambiare la cartuccia, va bene andiamo avanti, inizio da questa che è messa male ma non malissimo, quindi tolgo semplicemente le foglie più colpite, se avete un paio di guanti io adesso non li ho portati e le maniche lunghe è meglio perché sennò. Qui si fa male perché ci sono le spine. Mi avvicino solo per farvi vedere il taglio come com lo faccio. Se parliamo di questa qui, il taglio lo faccio a filo del tronco. Ecco, questo è sbagliato. Vedete che rimane la parte vuota interna. Se ci va l'acqua poi dà problemi. Vado a filo. Perfetto. Adesso non è più vuoto. Questo si cicatrizzerà molto velocemente. La pianta avrà pochissimi effetti collaterali ok andiamo avanti ora non la voglio spogliare del tutto però quelle più malate le tolgo e poi vanno allontanate dall'orto o le si bruciano o si mettono nel, nel compost io comunque le tolgo tolgo anche questa quelle zucchine abortite come questa qua quelle le possiamo dare alle galline se le mangiano queste sono le foglie più vecchie la pianta vedete ha fatto seccare, semplicemente le tolgo. Tendenzialmente i rami che sono attaccati all'inizio della pianta sono quelle più vecchie, ovviamente sono quelle che tolgo. Ora non bisogna spogliare molto la pianta perché le foglie li servono sia per la fotosintesi clorofiliana che per dare protezione ai frutti. Io qui mi sono salvato perché come vi dicevo ho messo un po' questo ombreggiante, quindi bisogna cercare di fare le cose un po' in, in equilibrio. Ecco. Queste sono le infestanti che devo togliere quindi diciamo che purtroppo l'ho abbandonata un po' per motivi miei personali queste zucchine nelle ultime due settimane sono stato poco bene e quindi hanno preso un po' il sopravvento le cose che non dovevano prenderlo la pianta è molto bella sta ricacciando adesso la riavvolgo un attimino ne do una forma di massima ora l'altra operazione da fare è quella di dargli un po' di concime come vi dicevo se avete i guanti è meglio eh? io sto poi per le prossime piante le andrò a prendere non li ho portati con me questa è brutta Boh, non toccherei oltre. Stallatico pellettato, una puzza che non si capisce, soprattutto dopo aver fatto colazione, mi tocca sano. Però immagino che dopo pranzo sia peggio. Allora, Do circa mezzo litro. Questa operazione la faccio ogni 10 giorni circa, eh? 10-15 giorni insomma. Ok, poi vi lascio qui in descrizione il link per farvi mm. da soli lo stallatico pellettato liquido. È un buon concime, effetto rapido. La differenza dello stalatico pellettato puro che invece è lenta cessione e in questo momento a noi non serve l'enta cessione ci serve un, un boost subito una botta e va bene questo facciamone un'altra questa è un'altra qualità queste dovrebbero essere genovesi anche queste quest'anno mi hanno dato molta soddisfazione infettata le forbici bene, abbiamo finito la cartuccia che il bello della diretta o in emergenza pure la fiamma di una di un accendino va bene eh. perfetto questa era molto colpita da Luidio e devo essere sincero, l'ho salvata, tant'è che guardate che bei frutti. Guardate che belli. La parte più colpita, come vi dicevo, la parte più colpita, più vecchia, è quella vicino al tronco. Eccola qui. Quella vicino all'inizio del tronco. Una pulita. Se non avete un, un, un paio di forbici adatte, neanche queste sono il massimo, vi potete aiutare con un coltellino. Sposto un'inquadratura che viene meglio, e anche questa cerco di darmi una direzione. Senza sforzare troppo perché è molto delicata. Questa volendo, come volevo fare all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione, si potrebbe mettere in verticale. Non l'ho fatto all'epoca, però volendo si può cominciare a mettere in verticale. Però pazienza, ormai è andata così e la lascio così. Ok, metto un po' di concime. Perfetto. E vado avanti così. Nel frattempo raccolgo le zucchine, quelle belle, guardate che, che bella questa qui, questa è della lunghezza giusta. Per dare vigore alla pianta faccio che raccoglierle, togliere anche i rametti che erano andati. E di là ce n'è un'altra che adesso raccoglierò. Quindi insomma vi riassumo brevemente cos'è che ho fatto. Ho messo un telo breggiante, questo mi serve per il pomeriggio e eh, non per il mattino il pomeriggio picchia di più, ho dato una pulita facendo attenzione a lasciare, vedete, la parte liscia, ecco qui questo appena è il taglio fresco, questo poi si cicatrizzerà e diventerà così, puro. E non lasciare, questo è un errore, questo adesso lo correggo. quindi vi dicevo ho dato una pulita adesso farò bene l'operazione con quelle rotte spezzate e ho dato del concime stallatico pelletato eh, un chilo su 10 litri di acqua questo l'ho fatto macerare ben più di tre giorni e eh, mezzo litro a piantino questa operazione la ripeto ogni 10 giorni in questo modo le piante dovrebbero dovrebbero o idio permettendo continuare a produrre per tutto il mese parlo di agosto anche un po' di settembre poi dipende il clima dove siete messi per quanto concerne invece l'oidio mi sto trovando bene con quei tre prodotti di Biochi e continuerò a usarli almeno sull'oidio vedo che sono molto molto efficaci e per quanto riguarda la peronospora dei pomodori invece ecco qui, ho un po' arrestato la, la diffusione della, di questo fungo queste erano già state colpite all'inizio, prima di che iniziasse il trattamento. E sto, devo ripetere il trattamento perché l'altro giorno ha piovuto forte, quindi è da ripetere. Devo fare il terzo trattamento. Ma vedo che i risultati sono discreti anche lì, quindi adesso terrò sotto controllo la situazione e poi farò un video anche su quello di chiusura dei tre prodotti biochi. Per mettere la rete ombreggiante non ho fatto nient'altro che utilizzare le canne già di sostegno delle zucchine, ancorarmi ai alle canne dei pomodori e semplicemente questa è una rete 2 metri per 10 qui ho usato 5 metri circa, 6 metri, l'ho fissata con i laccetti verdi, devo ancora tirarla un po' meglio perché sia assestata, però la sua funzione è questa, io ho il sole che mi arriva da questa parte qui, soprattutto il pomeriggio, il mattino riesco ancora a dargli un po' di sole, il pomeriggio riesco a ripararle invece in questo modo, è una struttura molto semplice, Già un paio di anni fa l'avevo provata onestamente, poi l'anno scorso non l'ho più riutilizzata, ma l'anno scorso l'orto non è stato un granché, per attacco di cimici, o o per un osporo, ha avuto di tutto di più. Quest'anno vedo che le cose vanno un po' meglio e allora ho voluto riprovare questa struttura. Vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete altri sistemi voi per allungare la vita delle zucchine me le volete scrivere qui nelle note ve ne sono grato. Quest'anno zucchine ne abbiamo avute veramente tantissime, le ho fatte in tutte le salse, eh, però è un peccato se le piante possono produrre ancora un po' perché farle morire. Spero che vi sia stato utile questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo giovedì prossimo.